Salve a tutti ragazzi, sono ESO2004 eh, Sono sul secondo video di ARK eh, Spero che il primo vi sia piaciuto Comunque credo che vi sia piaciuto abbastanza perché dai dati Mi sembra che vi sia piaciuto e... <coughs> Altre cose, ho imparato dai miei errori, ho visto che il primo video faccia proprio schifo E posso dire che ho abbassato un po' il volume Spero che si senta meglio Poi cercherò anche di alzare un po' la mia voce Perché è un po' bassa E poi Altre cose, credo che il computer Registra l'audio dalle cuffie Cioè dalle, non dalle cuffie Ma dal registratore del computer Quindi non si sente tanto bene la mia voce Ma a parte questo Ho finito la mia casa eh, Spero che sia venuta bene Ehm per adesso l'ho arredata con due casse Un, um, un um, fuoco Fuoco da campo E vabbè provo ad accenderlo Così magari si vede un po' Non so cosa cuocere Per adesso è così l'interno Invece questo che non l'avete ancora visto è un mortaio Qua dentro si ci butta la carne, quella marcia e fai i, i narcotici che sono molto utili per addestrare i, i dinosauri Vabbè tanto non, non staremo tanto in casa oggi, quindi lo spengo, spengo. Tecnicamente potevo fare questi comandi anche soltanto premendo EMA mi viene più da fare così allora prendiamoci questo non so cosa ho fatto e non so cos'era sto rumore ma va bene ehm... credo che non sia del gioco ma sia qua in casa ecco tra l'altro non ci sono più cani che abbagliano fortunatamente quindi credo che si senta meglio E lo spinosauro apparentemente non ho voglia di andare a vedere se e' laggiù, quindi, probabilmente, non ci andrei tanto vicino. Altre cose... Mi sto riscaldando, fortunatamente, perché prima mi stava dicendo che mi stavo gelando. Vorrei... In questo episodio vorrei addestrare qualche... Ehm... Dinosauro per vedere... Come funziona, anche se... Cioè, come funziona. Come... Anche se qui so che ci sono cose brutte quindi meglio accovacciarsi non so cos'è ma vabbè allora ho sentito il rumore di un dodo allora questo è per accovacciarsi e, e questo è per ehm, sdraiarsi allora questo è un dodo di livello 9 allora mi sembrava di aver fatto una clava. No, non l'ho fatta. Per fare la casa ci ho messo un po' perché ci vuole tanto materiale per farla. Che qui le cose costano veramente tanto. Più avanti ci saranno eh, le armi, queste cose qua che... Perché sì, qua ci sono anche le armi, non, non so se l'avevo già detto. E ci saranno delle armi che costeranno un casino di, di ferro e altre robe del genere. Allora... Perlustriamo l'area. Potificato Wow Allora Il Dodo è sparito Non ci ha ascoltato Non mi sembra di sentirlo ehm. Ah no eccolo qua Allora per addestrare in questo gioco Bisogna avere alcuni oggetti Tipo questo qua serve per Che la clava serve per addomesticarli Fa poco danno, quindi non lo uccido, ma lo addormento. Quando lo addormentiamo noi dobbiamo... Allora, adesso devo colpirlo. Allora, vedete, non voglio che vada in acqua, perché sennò poi dopo l'ammazzano i pesci. Io ho una mira del pento perché... Ecco. Si è addormentato, no? È stordito. Quindi io poi dopo gli devo mettere il suo cibo, che ad esempio sono le bacche. Adesso non so cosa mangio ok, mangia quello. E... e poi dopo lui si addomestica pian piano. Ecco, lì si vede un po' che si è addomesticato. E... Ah, dovrei anche imparare due livelli. Comunque i dodo sono molto facili da addomesticare. Anche se, se... Adesso che ci penso, il dodo non mi serviva per essere addomesticato, ma per altre cose. Non voleva addomesticare il dodo. Volevo allora, è finito. Mi serviva la carne perché io volevo addomesticare il dilophosauro. Ah, eccolo qua. Quindi, allora in questo gioco funziona così: allora il piccone ricava molta più paglia, carne e selce. Da tipo le pietre Se la rompo Vabbè okay, adesso ho trovato pietra Però troverei, dovrei trovare più segni Sono affamato Cosimo della carne Mentre Eccola giù c'è un dilofosauro forse Mentre l'ascia che è questa Serve per ehm, avere più pietra Più e più legna e più pelle Quindi se noi vogliamo la carne dobbiamo ucciderli con il um, Con il cosa di su Questo qui forse è un oviraptor Non è un milofosauro Sì infatti è un oviraptor Allora scusate Allora stavo registrando E boh per qualche motivo il programma che stavo usando per registrare ha smesso di funzionare e quello che è successo è in tutto quel tempo perché ha registrato solo 10 minuti e tutto il resto che ho fatto non l'ha registrato e quello che ho fatto praticamente è riuscire ad addestrare cioè sono riuscito ad addestrare il diloposauro e quello che vi ho detto è cercare di lasciare cioè datemi voi un nome perché io non lo so qualche eh, nome, nome dargli e il resto che cos'è successo un, un littoriale o ittirion, che non ho ben capito come si chiama ha, mi ha attaccato e mi ha rubato tutta la carne che ero riuscito a fare eh, per cercare di addestrare il dilofosauro e quindi ehm, sono quasi morto di fame e ho dovuto fare per il resto del video ho dovuto cercare di procurarmi del da mangiare che poi mi ha di nuovo rubato il, il, il litoriale Vabbè, a parte questo, eh, non so cosa altro dirvi, vi saluterò così, eh, quindi eh, ciao e lasciate like al video. Ah ecco, tra l'altro, un'altra cosa che sono cercato di dirvi che avevo detto nel video è che avete, se riuscite cercate di votare al, all'altro all sondaggio che avevo lasciato nell'altro video. Così che riesco a capire se volete che porti ancora Snap World. Perché non so se vi piace. E quindi detto questo vi saluto. Ciao. Adesso per davvero. Salve a tutti ragazzi. Sono S2004. E questa è la continuazione del video che eh, Stavo portando un po' di tempo fa, c'è cioè che ho registrato un po' di tempo fa perché stanno capitando ne stanno capitando di tutti i colori allora registro un video e, e questo video dura 10 minuti e poi si spegne e vabbè ne registro un altro e questo video eh, però non è che si spegne dopo 10 minuti va avanti ma dopo 10 minuti si toglie l'audio e non registra più l'audio e quindi adesso vi devo fare un terzo video questa volta con un programma esterno sperando che eh, smetta di fare queste cose sopra il video per spiegare quello che ho fatto perché non potevo perdere altre cose del genere e quindi principalmente vi farò vedere cosa succede in questo video e adesso sto usando eh, Samsung Video, non so come si chiama e vabbè non si sentirà niente credo qua ci sono io che vi saluto e dico più o meno cosa abbiamo fatto l'altra volta e... vi dico che non mi ricordo cosa stavo facendo cosa... cioè l'ultima cosa che vi avevo detto e... e quindi vi rispiego un po' quello che ho fatto ad esempio qua stavo facendo vedere che avevo messo delle torte il letto Eh, cose, non so bene cosa stavo facendo qui eh, probabilmente taglierò il video sul video perché credo che probabilmente in questo momento solo parlando invece qui adesso sempre perché sono sfigato mi stavo, stavo spiegando cosa eh, avevo addestrato però io che non capivo cosa stavo facendo e ho fatto un po' di cosa a caso. Allora poi qui lo attacco, e... però lui mi cerca di uccidere perché comunque non risulta più che l'ho la... attaccato io. E... e poi boh qui sono io che non so neanche cosa sto facendo, quindi secondo me... Quando gioco a sti giochi sono deficiente perché non sono capace a fare niente. E vabbè. Ah ecco poi qua c'ero io che mi chiedevo che cavolo. Questo raggio che partiva nel nulla. E E boh. Altra cosa che volevo farvi vedere. E nel frattempo io sto ancora cercando. Mentre questo mi attacca. Stavo ancora cercando. Gli... Si trovava. Cioè dove potevo trovare il Dilophosaurus che volevo addestrare scusate ho avuto un piccolo inconveniente e ho stoppato il video per un attimo comunque adesso qua c'ero io che stavo, siccome mi hanno attaccato in due sono stato, sono morto perché sono molto intelligente ah ecco che cos'era prima, quello che è venuto prima era l'airdrop. drop eh, e poi dopo vedo che, sono, che ci voleva le mm dovevo essere di livello 15, io sono di livello 12 o 11 mi sembra di aver letto comunque poi torno qui apro la mia tutte le mie cose e vabbè. poi ci sono io che addormento questo Lofosauro e li devo mangiare poi spiego un po' come funziona l'addomesticamento ma ne riparlerò nel prossimo video perché a quanto pare questo l'ho perso. E qua non so cosa stavo facendo. Comunque. Credo che il video finisce qui. Quindi detto questo vi saluto. Ciao ragazzi. Sì, il video non è ancora finito perché. Siccome eh, io sto cercando di fare questo video molto velocemente, ho di dire alcune cose importanti. <ride> allora, la prima è che eh, innanzitutto che nome diamo al dilofosauro? Perché non mi ricordo se l'avevo detto, probabilmente sì, però ve lo ripeto. Perché io non so che nome dargli perché è una fantasia incredibile che va oltre ogni immaginazione. Eh, e voi sicuramente ne avete di più e poi sarebbe più divertente emanciparvi anche nella... Stavo dicendo. Sarebbe anche divertente emanciparvi nella serie. E... Vabbè, credo che darete per lo più voi nomi agli animali oppure altre cose. Un'altra cosa che volevo dire. Ho visto che la serie di FNAF World non vi sta piacendo molto. Nell'altro video l'ho spiegato ma nessuno ha votato al, al sondaggio che ho fatto Quindi ve lo ricordo Votate al sondaggio che ho fatto nello scorso video Probabilmente ve lo metterò anche schede. Stavo ridicendo perché per una seconda volta mi hanno interrotto Non mi ricordo cosa stavo dicendo Fantastico Ecco stavo dicendo di FnfWord Vi lascerò nelle schede il link dell'altro video, così voi potete andare a vedere e votare al sondaggio. E... Va bene, voglio sapere cosa ne pensate. Invece, eh, terza cosa, eh, è passato tantissimo tempo da quando ho registrato quel video, perché sono stato male, ho avuto dei problemi di salute, quindi non ho più eh, potuto registrare non ho più potuto registrare e quindi questo video uscirà credo 4 mesi dopo 2 3 non lo so 3 mesi di sicuro e probabilmente se vi state disiscrivendo avete da una parte anche ragione perché io non sto portando più video e Quarta e ultima cosa, stiamo per avvicinarci ai, 40, ai 50 iscritti, probabilmente ci arriveremo quest'estate perché riporterò di nuovo i video dopo la fine della scuola, se non devo fare cose dopo scuola, tipo esami o robe varie, continuerò a portare video e probabilmente arriveremo ai 50 iscritti visto che siamo... Visto che siamo arrivati a 35 iscritti, e stavo pensando di fare uno speciale, ditemi cosa ne pensate perché, cioè cosa ne pensate, sicuramente lo vorrete perché sono 50 iscritti e posso dire che il primo traguardo, non tanto importante ma per uno come me potrebbe essere molto, cioè molto importante, e volevo fare una serie e quindi ve lo dico già e in più cambierò anche la grafica del canale ci sto già lavorando quindi detto questo vi saluto per davvero non ci saranno più video dopo di questo solo faccio mi picchio perché vuol dire che è andato qualcosa male e quindi ciao ragazzi che l'avrò già detto sei volte in questo video comunque ciao